E ci trasferiamo um, nel uh, 75 anno della fondazione dell'UISP, Unione eh, eh, eh, Italiana Sport per Tutti, eh, perché da venerdì eh, 10 a domenica 12 marzo c'è eh, questa a, assemblea eh, nazionale appunto dell'UISP con una tavola rotonda interessantissima perché c'è il ministro dello sport Andrea Bodi, il presidente del coni Giovanni Malagò, la. Presidente dello Sport e Salute Vito Cossoli e c'è anche Tiziano Pesce che è il Presidente Nazionale dell'UISP. Buonasera Presidente buonasera a voi, buonasera. buonasera a Ruggeri buonasera a Zaba. grazie come sempre del graditissimo grazie, grazie per la trasmissione grazie, grazie. grazie grazie. questa trasmissione che dura da 24 anni eh, sono 4.500 e più puntate. lo dico sempre, è la trasmissione sportiva eh, di Radio Rai che ha più puntate e ci tengo con orgoglio lo dico e Questo. potremmo dire anche più sport <ride> per tutti perché è una trasmissione che tratta davvero tutti gli eh sport sì, infatti, infatti. lo sport che torna a unirsi in presenza. Presidente Tiziano Pesce, con delle cose molto importanti come la riforma dello sport, la legge di riforma del terzo settore. Ce ne parli un po', Presidente? Sì, Ruggeri, proprio, proprio così. Intanto siamo molto contenti come WISPE di poter tornare ad organizzare, a celebrare ecco, una, un momento così particolare come la nostra Assemblea Nazionale in presenza dopo il duro periodo della pandemia. questo questa assemblea diventa quindi un vero e proprio momento associativo di confronto, di approfondimento, di socialità per quelli che saranno i nostri oltre 200 delegati provenienti da veramente ogni angolo del paese, rappresentanti della nostra rete associativa, dei nostri comitati, delle nostre associazioni società sportive del territorio. E apriremo i lavori nel pomeriggio appunto di venerdì 10 marzo, saremo a Tivoli Terme, quindi molto vicini alla capitale, a Roma, con una tavola rotonda, come anticipato, molto importante per la WISP, ma riteniamo senza presunzione per tutto il movimento sportivo per il paese, perché avremo con noi veramente i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, del sistema sportivo, Mm. E attorno, qui sta parlando diciamo, sulle... Presidente per i nostri ascoltatori della riforma dello sport che è molto importante, la lascio parlare soprattutto per dare più dignità a chi lavora nello sport perché molto spesso non sono pagati eh, quelli che, che, che lavorano nello sport perché fanno volontariato o comunque sono sottopagati Presidente Assolutamente sì, il tema della riforma legislativa del sistema sportivo sarà uno degli argomenti diciamo principali di questo incontro ma accanto anche all'altra riforma legislativa cui un'associazione di promozione sportiva e sociale come la WISP guarda proprio come del terzo settore, appunto la riforma del terzo settore. Diciamo che attorno a un titolo, al titolo che abbiamo voluto dare a questa tavola rotonda, transizione sportiva e terzo settore, dialogheremo proprio di questo, lo faremo come anticipato con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Vodi, ma lo faremo anche con la vice ministro. Del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci che ha la delega proprio sul terzo settore insieme al presidente di sport e salute la società appunto operativa del governo sui temi della promozione sportiva Vito Cozzoli insieme a Giovanni Malagò presidente del CONI ma avremo con noi anche Luca Pancalli presidente del CIP con Vanessa Pallucchi che è la portavoce appunto nazionale del forum del terzo settore. Diciamo che dopo ecco la lunga emergenza sanitaria che come Abbiamo determinato un grave impatto su tutta la filiera dello sport, dell'associazionismo sportivo di base in particolare, a cui ai noi si sono aggiunte le altre pesantissime crisi ed emergenze, la perdurante guerra in Ucraina, l'emergenza di tipo ambientale, energetica che ovviamente, come sapete bene, stanno impattando molto anche sulle gestioni dell'impiantistica sportiva, delle associazioni, delle società sportive di base che rappresentano proprio il DNA del tessuto del, dell'associazionismo sportivo del paese, ecco, riteniamo che questo sia possa essere un momento molto utile per eh, dialogare appunto eh, su come soprattutto ecco condividere su come lo sport di base sia veramente sport sociale sia uno sport che attraversa le politiche che si occupano quindi anche oltre del mero gesto tecnico, delle attività competitive, ma che si occupano ogni giorno di diritti, di salute, di terreno, edizione, terreno di sempre delicato Presidente Pesce sempre delicato perché voi siete un'associazione appunto che si occupa di promozione sociale inclusione, diritti, parità di genere e ogni tanto ci si inciampa, ci, diciamo, su questi temi si inciampa purtroppo eh, spesso Assolutamente sono temi, sono temi sempre molto, eh, molto delicati a cui la nostra associazione guarda sempre con molta attenzione con il patrimonio delle nostre associazioni e società sportive di base, con il patrimonio dei tecnici, degli allenatori, dei dirigenti del territorio. Un mondo che ha all'interno tanto volontariato, ma un mondo che ha all'interno tantissime competenze, che ha anche eh, lavoro, lavoro. Un mondo che, come diceva Ruggeri, vive in questo momento anche la riforma del lavoro sportivo. Quindi anche questo sarà un mm. tema che Porteremo diciamo, all'attenzione del, del dibattito della tavola rotonda, una tavola rotonda che poi moderata da eh, colleghi, vostri colleghi importanti. Avremo con noi Roberto Natale, direttore del RAI per la sostenibilità, e Guido Dubaldo, capo servizio del Corriere dello Sport e presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Astio. Eh sì, mi vengono in mente, per esempio, insomma, frequento anche un po' l'ambiente dell'Atletica leggera, tutti i tecnici, eh, anche federali e non federali, insomma, voglio dire, si potrebbe far qualcosa per cercare, insomma, di eh, far diventare un vero e proprio lavoro, ecco, insomma, eh, di, di, di, di, di cercare, insomma, di sostenere chi gravita attorno a campioni o meno, perché, insomma, altrimenti per questo. insomma, Tra l'altro è una legge, questa legge di riforma del terzo settore, che ha una genesi piuttosto lunga perché è iniziata nel 2016, no Presidente? Sì, proprio proprio così. Noi appunto come WISP, come associazioni di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale, recentemente anche riconosciuti proprio giuridicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come rete associativa nazionale. Quindi come rete che ha proprio tra i propri compiti quello di supportare le, mm. basi, le basi associative di rappresentarle stiamo portando avanti da anni un lavoro importante e eh, se restiamo sui temi del lavoro sportivo, soprattutto con... perché negli ultimi anni lo sport è cresciuto in maniera esponenziale voglio dire assolutamente non... assolutamente. Eh, abbiamo certo. visto ancora di più il valore dello sport di base dello sport sociale proprio in occasione della pandemia quindi stiamo portando avanti questo lavoro di rappresentanza dei nostri tecnici dei nostri operatori che la pandemia anche ha anche portato dire alla luce, ecco, all'attenzione quindi sono arrivati come sapete i, i, i sostegni da parte del governo attraverso sport e salute quindi un mondo che non può più essere ovviamente gestito con eh, i con cosiddetti compensi sportivi un mondo che all'interno eh sì. è un vero e proprio lavoro e stiamo portando avanti una interlocuzione devo dire con la sensibilità soprattutto in questo, eh, in questo periodo in questa nuova legislatura del ministro e per lo sport i giovani perché c'è da portare avanti un percorso di armonizzazione legislativa proprio tra le due riforme e una grande attenzione verso i propri mm. lavoratori la UISP chiede da tempo le giuste tutele per le lavoratrici e i lavoratori c'è un tema ovviamente anche di sostenibilità economica mai come in questo momento eh, da, da, su cui prestare grandissima attenzione siamo fiduciosi perché queste sono proprio le settimane i giorni in cui il Dicastero per lo sport i giovani ma anche lo stesso ministero del lavoro e delle politiche sociali stanno mettendo molta attenzione a questo percorso, stanno ascoltando gli organismi sportivi, stanno ascoltando le parti sociali, i sindacati, quindi contiamo che nelle prossime settimane si possa fare tutti insieme un ulteriore sforzo diciamo, di correttivo di quello che è il decreto che poi sappiamo. Mm. entrerà in vigore. ha detto bene Presidente Pesce speriamo, speriamo di non continuare con i cosiddetti compensi o rimborsi rimborso spese <ride> ecco, insomma, speriamo, insomma. Ricordiamo, ricordiamo lo slogan dell'Assemblea Nazionale Congressuale dell'UISP che si terrà dal 10 al 12 marzo a Tivoli a Roma presso l'hotel Ducadeste marcare la meta e questa è l'Assemblea dell'UISP per lo sport che torna a unirsi, a unirsi in presenza ce ne ha parlato il Presidente Grazie Presidente, Nazione del Luis Petiziano Pesce. Grazie Presidente e buon lavoro. Eh? E, grazie e, a voi. Che faccia diventare grazie lo sport più solido. Grazie, grazie mm -hmm. Presidente. Grazie Presidente.